Quanto guadagna un produttore? <ride> Lo sapete sul serio? Beh dai, dopo la sigla, eh, ricordati di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina. A parte gli scherzi, l'argomento è molto complesso, ancora più di sapere quanto guadagna un DJ. È anche molto difficile arrivare a capirlo, quindi magari ci saranno delle cose che sarà il caso di approfondire. Scordiamoci i tempi nei quali ti pagavano per fare remix, oppure l'etichetta ti anticipava i soldi perché era sicura poi di poterli riprendere. Quello, quello succedeva ere geologiche fa, adesso è cambiato tutto completamente perché è cambiato completamente il mercato discografico. Ciò non vuol dire che non sia possibile eh, guadagnare da produttore. Tutti i grandissimi nomi quelli DJ di top fascia che guadagnano un sacco di soldi sono necessariamente produttori perché per guadagnare tantissimi soldi è necessario anche che ciò avvenga dalla parte relativa ai brani che diventano delle hit e quindi tutti quelli che sono i diritti discografici. Ma noi ci caliamo sempre sul contesto quello normale. Mi piace parlare di quelli che iniziano adesso e vorrebbero comunque farne una professione. Mi piace parlare di quelli che guadagnano normalmente come un qualsiasi lavoro è quello del produttore discografico con alcune specifiche più che altro dimentichiamoci subito, lo dico fin dall'inizio, di quelli che ti dicono dai facciamo un disco poi tanto ci riprendi i soldi di Siare". no, quelli sono tutte stronzate, chiaro? è pieno di gente che ti scriverà per dirti: dai ti faccio i brani, ti scrivo qui, te li faccio girare perché io sono, sono 40 anni e faccio questo mestiere, conosco tutti, con quella sono tutte stronzate e non metto neanche il bip. Sì, ok, servono avere dei propri brani da programmare durante le serate. Verissimo. Ma con quelli sono, si parla veramente di spiccioli. Pochi centesimi qua e là per molte settimane all'anno fanno pochi euro in fondo all'anno. Chiaro e tondo. È così e sarà sempre così. Sono finiti anche quei tempi in cui con i brani che giravano tra colleghi ci si compravano le case. Caliamoci nel mercato reale della discografia. Capiamo bene, l'abbiamo già detto, che con un disco non si va da nessuna parte. È difficile piombare in un mercato completamente saturo, dal nulla, e anche investendo dei soldi riuscire a fare veramente il botto. Qualche volta succede, sono casi veramente rarissimi, è come vincere al Super Qualcuno partecipa tutte le settimane e qualcuno ogni settimana vince. Però ci sono milioni che partecipano tutte le settimane e non vincono un bel niente. Quindi anche lì parliamo di quelli veri e delle cose probabili. Esiste un mercato discografico, bene, che è composto dai download digitali, dagli streaming digitali, quindi dagli ascolti, e anche dalle vendite fisiche. Tutte queste tre cose insieme vanno a portare un guadagno economico a chi realizza i brani. Poi ci sono i diritti d'autore, quindi in base a quanto questo brano viene suonato in giro, arrivano altri soldi. Quando realizzi un brano e lo metti in vendita a un euro, un euro e venti, teniamoci conto che una buona parte va al portale, quindi lo spazio in cui il disco viene venduto, che può essere in Bitport della situazione, iTunes o qualunque altro. Una parte va in caso al distributore, che è quello che ti consente di far vendere il tuo disco in, poi, in tutti i portali a giro per il mondo. Una parte va all'etichetta, o meglio, all'editore, o a tutti quelli che sono coinvolti, che può avere più, più strati. E una parte va a chi veramente quel disco l'ha realizzato. Quindi su mille copie, che è anche un numero difficile da raggiungere, forse un 20%, 25, va a chi quel disco l'ha realizzato. Quindi su mille x euro sono poco più di 200 euro. Che vuol dire per arrivare a farsi uno stipendio bisogna avere tanti dischi in commercio e magari su tanti dischi ce n'è anche qualcuno che va veramente bene. Teniamo conto del fatto che il 90% dei dischi pubblicati non ripagano neanche il costo di produzione. In più, ci mettiamo magari un disco per farlo girare ci vuole anche un po' di promozione, dalla semplice sponsorizzata su Facebook a quei servizi che ti consentono di far arrivare il tuo brano a. DJ più importanti che magari se lo ascoltano e lo suonano davvero ti fanno una cassa risonanza importante per il tuo brano. che allora potrebbe vendere qualcosina in più si capisce che è veramente difficile arrivare a guadagnare sui dischi bisogna puntare sulla quantità e lo dico anche in senso non dispregiativo hai tanti dischi in giro, ci sono tanti dischi che potrebbero girare che molto spesso anche i dischi funzionano nel tempo, qualcuno scopre un brano suo del 2014 e magari si interessa a quello che fai oggi, quindi è importante la continuità, tanti dischi per tanto tempo, e questa è una strada. Un altro modo per guadagnare è fare dischi, in un primo passo, te sei bravo con i programmi, arriva un tuo amico e ti dice vorrei realizzare un disco con te, bene ok, mi faccio pagare il lavoro semplice, il tempo perso, le, le macchine, la realizzazione, insomma, hai un bel giro di persone che ti chiedono di collaborare, puoi farti pagare e questo ovviamente va in base alla reputazione che ti crei, fai delle belle cose, piacciono a tanti, tanti ti chiedono delle collaborazioni, che inizialmente se uno, diciamo, non è neanche facile chiedere soldi fin dall'inizio, però lo fai quando inizia a essere veramente richiesto. Un altro modo è vendere le proprie produzioni, quindi fare proprio da cost-producer. C'è una necessità per i grandi nomi o comunque anche i nomi più, più piccoli, che girano spesso, fanno tante serate e magari non hanno tempo, voglia o le capacità di fare dei dischi, ecco se te sei bravo a fare il produttore, bene, io ti faccio il disco come lo vuoi, te lo faccio, te lo do, non voglio diritti in cambio, ma voglio essere pagato. Anche lì, più sei bravo, più soldi puoi chiedere, perché magari ti vengono a cercare i nomi veramente importanti. Ecco che nell'imparare a fare il produttore si può arrivare nel tempo a farsi pagare. Non mi piace chi mi dice, ho fatto un brano, se non sei quanto ci posso ritirare fuori da questo, perché non si può dire. È una questione che si dispiega nel tempo, nella figura che riesci a creare su te stesso e magari per i giri strani che possono fare i dischi il tuo brano finisce in un qualche colonna sonora di qualche cosa anche dall'altra parte del mondo ecco che altre persone lo scoprono, e chissà magari quando è uscito. I produttori veramente bravi che hanno un sacco di brani in giro da tanto tempo se lo possono dire tranquillamente. Tutte le cose sorprese e imprevedibili, un brano finisce in una playlist giusta eccetera. Quindi poche aspettative, tanto lavoro, costanza e dedizione. Poi ci sono dei progetti più articolati, chi realizza album, chi prova a realizzare dei live show e portarli in giro e quindi la produzione diventa funzionale alla figura che stai creando su te stesso. Nessuno è più soltanto un selezionatore di buona musica. Era possibile forse negli anni 80, adesso assolutamente no se si vuole avere una risonanza più importante a livello nazionale e internazionale. E allora ecco che diventare produttore può essere utile al dj che vuoi essere, andando poi successivamente a pensare a come poterci guadagnare. Capisco che l'ambito forse è un po' complesso, molto vago, ci sono tanti punti che si potrebbero approfondire, ti chiederei di scrivere cosa ne pensi nei commenti e andremo poi a parlare di tutto quello che viene in mente nel dibattito che si verrà a creare. Nel frattempo continua a seguirmi su Essere DJ Oggi.